che questo nuovo video. Oggi siamo qua per fare un altro video a tema zero waste e più che altro a tema un po' minimalismo, si può dire così? Allora, prima di tutto io non sono minimalista, però diciamo che aspiro ad avere sempre meno cose nella mia vita, ma comunque secondo me il minimalismo e il zero waste. Um, sono comunque due cose collegate, nel senso che quando tu inizi il zero waste cerchi di usare ciò che hai, cerchi di non portare troppe cose nella tua vita, um, cerchi di, se non hai bisogno di qualcosa, di diciamo anche eliminarlo dalla tua vita. Quindi non sto dicendo di voler arrivare al minimalismo estremo, estremo dove c'è gente che manco ha un letto in casa, assolutamente no. Però, um, come ben sapete, se vi siete per caso persi il video, io mollerò il Canada, me ne andrò via da qua l'anno prossimo. Quindi giustamente ci sono tante cose da considerare, ovvero fare un trasloco con tante cose è un po' difficile e anche costosino. Io sono arrivata in Canada con una valigia grande e una valigia piccola e uno zainetto e adesso se dovessi tornare solo con quelle cose in Italia probabilmente non mi ci starebbe nemmeno un quarto delle cose. Perché giustamente sono comunque quattro anni che io vivo qua col tempo ho accumulato cose, eh, ho comprato libri, ho comprato oggetti, eh, insomma giustamente quando tu vai da qualche parte eh, per forza inizia ad accumulare cose, soprattutto perché comunque ho sempre vissuto da sola, da due anni e mezzo vivo insieme a lui, quindi giustamente quando hai anche una casa tutta tua ti senti anche più libera di avere ciò che vuoi in casa tua, ecco. Quindi eh, ho deciso di fare questa challenge che è molto divertente, nel senso io sono molto per il declutter, sono molto per il non avere in casa cose superflue, cose che non si usano, cose che non servono, sono inutili, eh, capisco che per tanta gente è difficile sbarazzarsi di cose perché magari hanno un ricordo dietro la cosa, ci hanno è stato un regalo, eh, insomma, tante queste cose qua. Io non sono contro chi tiene tante cose, però a un certo punto chi tiene troppe cose in casa, a mio parere, io mi sento molto soffocata, quindi io più o meno cerco sempre di fare declutter nella mia vita, bene o male cerco di eliminare le cose superflue. A mio parere, quando si fa un trasloco, però, si inizia seriamente a pensare ho davvero bisogno di questa cosa o no. Quindi, eh, diciamo che io ho già fatto un mega declutter tra i miei vestiti l'anno scorso, eh, li ho donati tutti, alcuni li ho venduti, uh, adesso invece sono molto più per il declutter di cose veramente inutili, che non pensavo fossero così inutili, ma alla fine sono inutili, che stanno solo là, perché magari col tempo mi sono liberata di certe cose, quindi quelle cose che io tenevo erano lì in casa, per niente onestamente. Quindi ho deciso di fare questa challenge che si chiama 30 giorni di minimalismo che consiste in il primo giorno si butta una cosa, il secondo giorno si buttano due cose, il terzo giorno si buttano tre cose e così via. Praticamente se si contano 30 giorni di eh, questi oggetti si arriva a buttare fino a 465 cose. Eh, si può trattare di cose tipo mobili, di cartoline, di foto, qualsiasi cosa vale, non solo, non, de non deve essere per forza un oggetto, eh, può benissimo essere anche un medicinale che è scaduto, che sta là, che magari sono mesi che non guardiamo i nostri medicinali, che quindi magari è scaduto, quindi anche quelli, cioè sono cose, qualsiasi cosa. Uh, quello che io farò sarà uh, ovviamente cercare di buttare le cose più superflue possibili, non uh, saranno inserite in questa challenge mh, mobili. Io ovviamente quando mi trasferirò dal Canada non terrò alcun mobile, terrò solo oggetti uh, e basta, oggetti magari dei quadri, eh, delle foto, eccetera, eccetera, cioè magari le cose che sono appese sui muri le, le, le avrò, però mobili, nessun tipo di mobile lo otterrò perché non vale la pena. Tante cose che noi abbiamo in casa sono state cose che abbiamo comprato usate senza problemi, quindi molto probabilmente i mobili li venderò poco prima di trasferirmi, quindi si tratterà principalmente di oggetti. Uh, quindi rimanete con me per vedere cosa ho buttato in questi 30 giorni uh, e a fine video vi dirò un po' um, tutte le mie impressioni, come com è andata, se ho fallito o non ho fallito e, e secondo me se è una challenge valida anche. Uh, quindi buona visione noi ci vediamo a fine video! Allora, giorno 1, uh, questo questa sarà una cosa che venderò assolutamente non è che la butto via o la regalo la venderò perché comunque costa ancora abbastanza con la macchinetta l'unica cosa che non la voglio tenere per il semplice fatto che comprare um, la, cioè la, la, la, come si chiama, la pellicola per questa macchinetta costa un sacco di soldi e onestamente ce l'ho da tre anni e ho fatto 10 foto in tre anni e ok per carità bello, estetic, tutto quel che vuoi però alla fine è una cosa che sta là a prendere polvere, non la utilizzo e non so quanto valga la pena utilizzarla quindi se riuscirò a venderla me ne sbarazzorò assolutamente se non riuscirò a venderla magari la regalerò a qualcuno mi dispiace regalarla perché comunque è nuova l'ho usata per 10 foto letteralmente e niente questo è il primo giorno giorno 2 allora prima cosa questo è un sostituto del um, come si chiama? Per, è per la stampante per uh, come inchiostro, inchiostro che giustamente è finito e che si, andremo a riciclare insieme alla stampante vera e propria è tutta una stampante vecchissima che abbiamo avuto in questi tre anni che ho vissuto con lui Uh, è stata utile perché quando sei studente è molto utile riuscire a stamare perché non, non utilizza tanto inchiostro uh, non serve che le metti l'inchiostro colorato quindi per carità di dio è stata molto utile però adesso anche col trasloco che dobbiamo fare questa cosa che, che cos'è giorno 3 uh, ho questa pianta che mm, non so cosa farmene un vecchio gps che non usiamo più, che non funziona da anni che lo stiamo tenendo e un cd che un cd perché eh, queste cose le ho trovate in macchina e questa invece era in casa mia che appunto quella la porteremo sempre al riciclo questa pure e questa o la vendo o la dono a qualcuno vedrò un attimo. giorno 4 è una eh, una cosa che abbiamo usato per Halloween per mettere i dolci che non mi serve più questa palette che ce l'ho da tanti da quasi tre anni e che ormai non è più valida un misuratore, ne abbiamo tipo due quindi abbiamo ottenuto quello migliore diciamo e questo è un vecchio um, come si chiama? illuminante che ormai sì, non uso quasi mai perché il colore proprio non è proprio adatto a me queste due cose probabilmente le riciclerò in qualche maniera quello si porterà sempre al, con tutte le altre cose che riciclerò di elettronica e di wow, cose strane Insomma, e questo vedrò se magari legherò a qualcuno perché è carina. Giorno 5, una vecchia. <ride> Eccola la gatta. Giorno 5, è una vecchia, eh, una vecchia cosa che usavamo per mettere una spazzatura in bagno. Eh, ne abbiamo una che abbiamo tenuto, eh, quindi non me ne servono 3.000. Questa è una vecchia cover del Kindle. Ho già un'altra co un cover del Kindle, onestamente, non me ne servono due, Questo è un vecchio telecomando di non so cosa, <ride> non l'abbiamo capito. Quarta cosa è un pezzo di stoffa che forse darò uh, a una mia amica che lei magari ogni tanto le usa, è il, il, il stoffa che mi rimaneva per fare um, i biswax, <ride> la gatta non la diamo via, e invece la corda per saltare che avevo preso con grande impegno qualche anno fa pensando che l'avrei fatto ma non l'ho mai usata. Emma sempre presente. Allora, giorno 6, diamo via questa statuetta la daremo al padre di lui: è una statuetta di un giocatore di occhi che a lui non, non gli interessa tenere. Un vecchio nintendo che non gli interessa tenere perché non funzionano più certi tasti. Un vecchia testina dello spazzolino. Uh, io ancora uso le spazzolino elettrico finché non finisco le testine. Poi passerò uh, 100% a quello di bambù però finché avevo ancora testine, allora l'ho tenuto questo è un piattino che usavo come decorazione ma onestamente non so cosa farmene quindi lo regalerò a qualcuno perché è molto bellino questo è un detersivo che è finalmente finito finalmente finito quindi questo lo riciclo e questo è il contenitore di una vecchia um, crema solare che anche questo riciclerò giorno 7 abbiamo due cose che usavo per mantenere certe cose in cucina e in bagno che non mi servono più perché sono vuote era quando ai tempi avevo tante cose in casa, ecco. Poi il mio uh, ricciacapelli che non uso mai, ho provato a vendere ma uh, non lo vuole nessuno, quindi mi sa che lo riciclerò, una presa perché ne ho 70.000, un uh, acatacapanni, che è molto scomodo onestamente e due scatole di, um, di alcune medicine che sono scadute, quindi mi tocca buttarle via. giorno 8 ho tre cose scadute, allora l'alcol l'ho finito, questo è scaduto è uno sciroppo, uno sciroppo per la tosse, e qual è un'altra cosa scaduta, questo è il mio calendario di quest'anno che ho deciso di sbarazzarmene adesso perché tanto manca poco, a dicembre non siamo qua a Montreal quindi alla fine è inutile, ho cambiato già il mio nuovo calendario, una scatola di cookies che si è un po' spaccata quindi non ha senso tanto tenerla. Quindi siamo già a 5 e 3 matite. 2 sono matite labbra e la No, sono due matite labbra e un eyeliner. Perché l'eyeliner si è seccato perché quest'estate non l'ho usato per niente e le matite labbra non le uso. Quindi è inutile che mi stiano a giorno per casa. Giorno 9 sono 4. Erano candele queste. <ride> Erano candele e uh, sì. Credo che le regalerò. E questi sono 4 bicchieri che non uso. Questa è una campanellina a caso che ho trovato nel. <ride> yes, my love il campanellino che l'ho trovato nel non so, era forse l'anno scorso l'ho trovato in qualche uovo di Pasqua o roba simile e la scatolina di plastica che eh, lo so, usavo come contenitore ma non ne ho più bisogno quindi forse queste cose le regalerò direttamente faccio prima eh, quindi altrimenti sì, le regalerò il giorno 9 ho realizzato che ho buttato via 10 cose, quindi vabbè, ripetiamo un attimo eh, Il giorno 10 butto 10 ghirlande, queste le ho usate al mio matrimonio, ho provato a venderle ma nessuno le vuole Quindi molto probabilmente le riciclerò o le darò via, dove è meglio darle Questo è il giorno 11 ma in realtà ho più cose di 11 cose, però vabbè visto che quelle sono delle prese, non so come chiamarle perché quando ho comprato un pc mi hanno dato tutte queste presine che detto che hanno potrebbero servire altri computer ma in realtà il pc che io adesso non mi servono a niente perché sono vecchie cose diciamo delle prese che non mi servono più e un cd <ride> un cd di un coso sapete quelli tipo per um, come si chiama per impostare l'applicazione per impostare qualsiasi cosa vabbè è inutile non l'ho mai aperto quindi queste eh, se le porterò eh, dove porto per riciclare tutte le cose elettroniche, eh, perché ci vado oggi. Così una parte delle cose elettroniche che ho riciclato in questi giorni eh, andranno oggi alla discarica. Giorno 12 ho oh, 12 eh, cose per l'acqua, perché avevo, che ho pensato che avrei utilizzato per il matrimonio. Me le ha prestate il papà di lui, che non le rivole indietro, ha detto che possiamo tenerli o venderli. Ho provato a venderli ma sono bruttini perché alla fine per il matrimonio io ho comprato delle bottiglie più belline e infatti ci hanno ancora i fiocchi. E niente, sono 12 e per il dodicesimo giorno eh, sono questi che probabilmente butterò perché anche portarli in un thrift shop non so quanto abbia senso. Giorno 13, allora c'è questo grande quadro che non è un originale purtroppo, che okay, lo darò a un mio amico. Ci sono tre scatole di cartoni che tenevo là per... un Tenere cose dentro, ma non ho più cosa tenere dentro, quindi praticamente non mi servono più. Uh, o le darò via o le riciclerò, visto che sono fatte di cartone. C'è questa cover, era in realtà nella scatola del mio telefono, l'ho scoperta da poco. Ho già una cover, in realtà, quindi mi serve da ben poco. Uh, un barrazzolino che boh, <ride> questo è per tenere la porta ferma, che vabbè non mi servono uh, dei fili, ho un sacco di uh, bianchi e neri, quindi non mi andava di tenere 70.000 bianchi e neri quella è una scatolina di legno, vabbè, un bicchiere a caso e due fumetti uh, che anche questo mi sa che darò via, quindi questo è il giorno 13 allora giorno 14 abbiamo le mie vecchie scarpe da ginnastica portati un sacco di tempo e che adesso si sono rotte dietro quindi eh, mi fanno veramente male se provo, perché io le scarpe da genio che uso sono in palestra e oltretutto un giorno ha piovuto tantissimo ero con le scarpe mi sono inzuppata tutta e l'odore non si toglie più <ride> quindi queste probabilmente eh, più che donarle sarò sarà riuscire a trovare se riesco a riciclarle diciamo perché non posso venderle e non posso donarle perché veramente la puzza è terribile Nike merda poi un quadro che venderò molto probabilmente. lì c'era una scatola dove tenevo ago e filo ma ho fatto pulizia anche tra quelle quindi ho un'altra scatola con l'ago e filo quindi questa non mi serve effettivamente questo è un piattino dove stavano delle candele Emma ha lì di mezzo patata. Emma Emma e qui invece abbiamo um, una pallina che è stata confiscata dagli studenti di lui Uh, queste cose che ce le ho, ne ho un sacco, queste sono delle mine, non abbiamo più matite con le mine Emma e queste non ho la minima idea cosa siano, uh, però lui ha detto che non le usa, queste sono tutte cose di lui, evidenziatore che non funziona più, delle matite, delle penne perché ne abbiamo 70.000, uh, quindi queste probabilmente le donerò, farò qualcosa, questo non funziona, quindi... E niente, questo è il giorno 14. Giorno 15 abbiamo una cosa per fare la pulizia mai usata in vita mia, ce l'ho da almeno tre anni quella cosa e quando pulisco casa non la uso mai perché me ne dimentico, me ne dimentico quindi pulisco la polvere in altri modi <ride> un vecchio astuccio di lui che non usa più, una cosa per i capelli che si, è rotta, due, si sono rotti due dentini quindi non regge più uh, un vecchio uh, um, bianchetto, una scatolina a caso dove facevo tenere a lui delle medicine che vabbè delle penne matite, sempre là. Questo è una specie di block note che io non uso più. Fogli, magari i fogli li darò a lui. Ma il coso per tenere i fogli, onestamente, mi servivano quando studiavo interpretariato. Ma adesso <ride> non servono a niente. Queste sono, eh, questa è una vecchia gomma e questa era una vecchia decorazione. e Questa sicuramente la donerò. Allora, giorno 16 eh, è fatta più da cartoline, vecchie foto un piccolo coso per mettere sui tavolini non so, lo usavo in cucina ma non ho più il tavolino dove mettevo questa cosa quindi non mi serve, sicuramente non me la porto in Europa uh, e questa è una vecchia crema che ormai è scaduta, era una crema per i tatuaggi e che giustamente non, non ci serve più perché non credo che mi tatuero presto, non credo che lui si tatuerà presto <ride> e, e quindi vedo che, sta, che scade tipo nel 2020 quindi molto probabilmente la butterò prima o poi quindi meglio buttarla adesso le cartoline e le foto non è perché sono stronza ma perché ho tante tante cartoline ricevute negli anni che ho te sempre tenuto con grande amore e tutto quanto le vecchie sono delle foto sono, io non ho più album foto ma sono foto che tengo così a caso eh, o al massimo sui muri tipo così um, e le cartoline ne ho veramente troppe quindi ho scelto diciamo quelle che significavano più per me e le altre diciamo che mo basta cioè le cartoline sono belle ma quando è che effettivamente guarderemo le cartoline a caso, così, cioè sì, sono belle, ma c'è un limite a tutto, ecco, per le cose da tenere, però ne ho tenute comunque tante, perché anche al matrimonio ne ho ricevute veramente tante, tante, tante, e per me quelle del matrimonio, diciamo, che significavano molto di più rispetto a boh, la cartolina che mi ha regalato qualcuno al lavoro, la cartolina che boh, ho ricevuto a Natale, e robe così. Eh, quindi questo è il giorno 15, abbiamo detto, o 16? No, forse il 16. Giorno 17, qua in questa scatola ho 17 baratolini eh, Allora io purtroppo ho troppi baratolini e tanti baratolini eh, li avevo già da tempo, alcuni me li hanno regalati Altri magari li ho comprati io, tipo mh, quelli un po' più piccini, quelli un po' più difficili da trovare Però veramente ne ho troppi, sono arrivata a un punto che veramente non so cosa farmene e appunto, ripeto il discorso, dobbiamo trasferirci, non posso veramente tenere tutti questi barattoli. Fossi rimasta qua in Canada, forse li avrei tenuti. Eh, questi probabilmente li terrò, li venderò o li venderò. Perché si vendono molto bene eh, Perché tutti ne cercano Perché magari fanno conserve e robe così Se non li vendo eh, Li do eh, o alla sorella di lui Che lei ne ha sempre bisogno eh, Ne ha una caterva però magari le chiedo Altrimenti li donerò assolutamente Perché questi si vendono benissimo Sono comunque in condizioni ottime Sono quasi nuovi ehm, Perché veramente non so cosa farmene. Ne ho veramente tantissimi. Giorno 18 abbiamo 8 DVD qua non è fuoco 8, oh, no, 8 CD qua e abbiamo 5 DVD qua. Questi, probabilmente, li donerò ai thrift shop che solitamente loro li prendono o um, perché non si, cioè, questi DVD non è che si vendono granché, um, oppure li porterò semplicemente a riciclarli al meglio. E oggi ho deciso di mettere. qua ci sono due secchi, qua ci sono due vecchi copri ruote, una scatola e questa cosa nera qua eh, darò via tutta questa cosa perché eh, non me ne faccio niente sono, sono fuori o li darò via o li riciclerò eh, questi sicuramente li porterò a riciclarli la scatola purtroppo è stata nella pioggia nella merda, nel tutto quindi non posso neanche donarla quindi naturalmente la butterò via il secchio però potrebbe essere utile a qualcuno anche l'altro secchio eh, e basta, questo è il giorno 18 giorno 19, gatta non inclusa, abbiamo 11 bicchieri eh, usati per il mio matrimonio che purtroppo sono troppo piccoli i primi gusti per tenerli come acqua e non mi piacciono granché onestamente sono bellini ma non me ne faccio niente di 11, ne ho tenuto uno per, decor per decorazione, eh, poi ho una, una maschera che è appena finita, eh, che riciclerò perché è in vetro Uh, il tappo è in metallo, quindi siamo a posto c Ho tre cosini che erano sul mio zaino Non so perché, non mi piacciono Ci tolgono proprio tutta la, la cosa bella dello zaino Un pacchetto di carte che donerò E c'è una vecchia carta del bus, mi sa <ride> Che usavo nell'altra città dove vivevo E questi sono dei piccoli sticker uh, E niente, questo è il giorno 19 Per il giorno 20 Allora ho questo metro qua Che ne ho già un altro Eccola Am I triggered un po'? <ride> C'ho due foto, eh, ho un sacco di buste e queste sono state le cose che abbiamo usato per inviare gli inviti al matrimonio, ne abbiamo di extra. Onestamente non so cosa farmene, queste cose probabilmente rega le regalerò sia le bustine che queste, sono belline, onestamente le terrei ma... Non me ne faccio niente, mi dà fastidio che stiano per casa senza alcuna utilità. Non è che posso usarle per Natale, perché insomma abbiamo, abbiamo usato sta roba per il, per, il, per il matrimonio, quindi è un po' triste, eh, diciamo, tenerlo per usarlo tipo per altre occasioni. Eh, queste sono delle bustine, molto probabilmente ci sono ancora delle bustine così in giro per la casa e non me ne faccio niente. Quindi ho deciso di non tenerle Queste si riciclano, per fortuna è tutta carta Quindi probabilmente le riciclerò Queste magari le darò a qualcuno se vogliono usare per altre occasioni Eccetera, Le foto sono inutili Questo è un cerchietto che ormai è andato purtroppo Che usavo per, semplicemente per truccarmi Forse l'avete visto nei vecchi video Ma era molto più bellino all'inizio Adesso è tutto rovinato E basta, questo è il giorno 20 giorno 21 eh, abbiamo due cartelline con dei fogli inutili dentro altre cartelline eh, questo è un coso che tenevo le cose dentro ma non mi serve più perché non la usiamo mai ed è sempre vuota e qua ci sono un sacco di buste e avevo comprato queste cartoline qua per mandare tipo i, i ringraziamenti dopo il matrimonio eh, solo che poca gente se l'è onestamente. <ride> no in realtà sto scherzando perché alla fine non li abbiamo più usati e no, onestamente non so cosa farmene di biglietti che c'è che scritto thank you, cioè non so cosa farmene, onestamente, veramente. Quindi eh, vedrò se qualcuno li vuole, se riesco a venderle o altro. Ehm, perché probabilmente qualcuno che si vuole sposare o vuole mandare robe di ringraziamento potrebbe essere utile. Altrimenti eh, le riciclerò. Giorno 22, molto molto noioso: sono 22 buste, <ride> sono 22 buste che eh, hanno un formato abbastanza fastidioso e non, non le uso cioè le ho usate finché ne ho avuto bisogno ma in realtà ho tenuto altre buste perché hm, ho deciso di tenere quelle che riesco a mettere dentro più cose rispetto a queste che sono in lungo e riesce a mandare solo lettere quindi ogni tanto sono un po' inutili già le buste di per sé sono un po' inutili le avevo comprate nei tempi in cui avevo fatto il matrimonio eh, perché mi serve per mandare delle cose o ce le avevo in giro per casa queste mi sa che ce le ho in giro da quando faccio l'università quindi vabbè Uh, quindi queste uh, mi sa che le darò um, alla sorella di lui perché a lei ogni tanto servono per... Uh, per... Cazze suoi. <ride> ecco la patata è qua uh, quindi queste le darò via e forse le darò anche le altre bustine che vi ho fatto vedere ieri perché sono ancora qua ecco vabbè, ciao amore mio uh, Emma ha preso possesso quindi immagino che sono di Emma sì, assolutamente e niente, questo è il giorno 22 giorno 23 Avevo detto che non avrei messo forse le posate e tutte le cose da cucina in mezzo, però in realtà ho deciso che lo inizierò a fare pian piano. Allora, queste sono dei coperchi, che io, tutte le mie cose hanno i coperchi, ma da quando i miei genitori sono venuti da me, ho perso un botto di coperchi, perché in realtà c'è un sacco di mason jar, tipo qua, che uso come bicchieri, che non avevo tolto i coperchi, ma non li trovo più. Quindi, questi qua... Eh, o li darò alla sorella di lui che lei ha un sacco di baratolini, o li riciclerò perché tanto è metallo. Questi sono tre bicchieri da sciottino che onestamente non li usiamo mai <ride> e se proprio un giorno vorrò fare dei sciottini si può fare anche col bicchiere normale, non importa. Queste sono due tazzine che forse le regalerò perché... In realtà sono molto carine, ma sì, diciamo che devo capire un attimo cosa tenere e cosa non tenere. L'unica cosa è che questa cosa è un po' rovinata perché non, non va bene l'asciugatrice, la, e l'asciugatrice e in lavastoviglie. Quindi, purtroppo, si è un po' rovinato. Eh, essendo vetro, molto probabilmente li riciclerò. Cercherò di venderli, vedrò un attimo. Questa è una da sola, là, così e qua ci sono varie posate che ho deciso di eliminare dalle cose che non uso quindi questo è il giorno 23 giorno 24, a un certo punto riderete tanto allora qua ho un sacco di cose per capelli io purtroppo tanti... ho i capelli molto lunghi questi ne ho una marea e mi sa che non ho neanche controllato dappertutto in casa e non li uso mai perché mi strappano troppo i capelli questi pure, ne ho tantissimi, ne ho tenuti alcuni, ma non me ne faccio veramente nulla di tenerne 70, quindi queste li regalerò a qualcuno, uh, vedo se qualcuno le vuole, uh, anche questa ne ho altre due più piccoline, perché questo è un po' troppo ingombrante, vi direi che non l'ho mai messa più di tanto, questo è un elastico così, ne ho altri due, quindi ho deciso di dare via questo, sono nuovi mai messi, pure questo sono nuovi mai messi, mi sa che ti darò una mia amica che li i capelli un po' più... Uh che li mette sempre gli elastici o no questa è una spugnetta piccola che io avevo preso con l'intento di fare lo chignon medio eh, e non lo faccio mai perché io odio i capelli legati quindi è inutile tenere una cosa che non userò mai piuttosto la regalo proprio perché da me sta solo a occupare spazio questa è la stessa cosa cioè si rotolano i capelli si fa una specie di chignon mai usato, l'ho usato forse una volta questo lo vendo perché me ne hanno regalato un altro e me ne hanno regalato la versione più piccola quindi questo qua è veramente ingombrante <ride> e, e appunto ho deciso di venderlo e perché la versione piccola mi piace di più questa è la scatola infatti della, di quello nuovo e la scatola non ne faccio niente questo è un fondotinta che ho tenuto, che mi ha fatto abbastanza schifo ma che l'ho usato fino alla fine questo è un calzino sì, non trovo più il secondo calzino quindi questo, questo è una cosa che è scaduta questo è un pennellino che non uso usavo per mettere il rossetto ma in realtà non uso più i rossetti normali, uso tanto quelli liquidi quindi è un po' inutile e questa spazzola è stata utile per un periodo perché eh, mi aiutava a non farmi strappare i capelli ma adesso me li strappa tanto perché tanti denti sono caduti quindi non la uso quasi mai proprio per questo motivo, quindi questa la riciclerò questa pure verrà riciclata proprio perché la tenevo solo perché era bellina, l'ho tenuta anche tanto per eh, ricordo diciamo Uh, però veramente non me ne faccio niente e mi dà fastidio veramente tenere cose inutili e che stanno là a prendere la polvere so che avevo detto che non avrei messo i mobili dentro questa challenge però ho messo questo, um, questo divano in vendita quindi per il giorno 25 includo anche questo divano e le altre cose che vi faccio vedere subito allora continuando con le cose ecco appunto il divano me ne sono già sbarazzata sono venuta proprio stasera a prenderlo Uh, con il divano e tutte queste cose qua sono 10 cose, oggi siamo al giorno 25, quindi uh, c'è una cornice, queste cose per il letto sono dei cuscini, um, un set per il letto e questa è una coperta che non uso mai uh, e non la trovo così morbida, quindi non mi fa impazzire, mi ricordo che lo, la pagai tantissimo questa cassetta di coperta e ce l'ho, è stata la primissima cosa che ho comprato quando mi sono trasferita in Canada, vabbè. E però sì, non è, non è il materiale migliore al mondo non è la cosa che tiene più caldo al mondo quindi la do via queste cose qua, allora la cornice forse la, la regalo a qualcuno la riciclo semplicemente però quelle cose per il, per il letto eh, le riciclerò qua c'è un'organizzazione proprio vicino a casa mia dove hanno delle, delle casette dove tu metti dei, dei, delle cose usate e accettano appunto tutte le cose per il letto quindi queste le darò a questa organizzazione perché comunque le cose per il letto sono tenute bene semplicemente i cuscini ne ho già altri due eh, quindi cercherò adesso di sbarazzarmi visto che sto cercando di fare questa challenge e per finire la giornata qua abbiamo ben 15 cose che non uso più le ho trovate, le sto trovando pian piano in giro per la casa quindi con questo siamo a 25 e quindi niente, questo è il giorno 25 giorno 26, giuro che queste sono le ultime le ultime che trovo in giro per la casa le ho trovate veramente tutte queste sono una decina quindi il giorno 26 iniziamo con queste 10 cose e continuiamo con le altre cose per continuare queste sono 10 bottiglie che ho qua quindi siamo a 20 cose queste le venderò uh, credo che un ragazzo venga stasera a, a, a comprarle, queste cose le ho usate al matrimonio quindi quindi sì, queste sono bottiglie che ho usato al matrimonio, non me ne faccio niente onestamente sono bellissime uh, però non me ne faccio veramente niente quindi mh, magari ne avrò tenuta forse una perché ne avevo 12, mi sa una forse si è spaccata e niente, quindi queste sono altre 10 cose in più eh, quindi siamo a 20 cose e adesso vi faccio vedere il restante delle 6 cose Scusate, vi sto facendo vedere delle cose un po' separate, ma sono un po' separate in giro per la casa. Questa è la ventunesima cosa, sono le scarpe di lui che usava per lavorare qua in Canada, quando lavori in certi negozi, dove si deve lavorare con cose pesanti e tutto quanto, devi stare attento, cioè deve avere queste scarpe da lavoro, insomma, credo che sia un po' ovunque nel mondo questa cosa. Niente, lui quest'estate ha lavorato in un negozio simile e... Adesso appunto non lavora, non lavora più e queste scarpe giustamente non gli serviranno perché sono anche scarponi da lavoro, sono scarponi pesanti, cioè non è che le puoi utilizzare come scarpe da inverno o scarpe da tutti i giorni. Quindi queste le venderò, se non riuscirò a venderle le donerò perché sono comunque in buone condizioni. Quindi questa è la ventunesima cosa! La ventiduesima cosa eh, è questo, è un accapatoio tipo un po' in seta, tipo ce l'ho da un botto di anni la ragione per il quale voglio venderlo o donarlo insomma è perché per il mio matrimonio una ragazza adorabile che ha un negozio vintage mi ha regalato questo perché ci, vado, ci andavo spesso da lei e eh, ci vado tuttora eh, mi ha regalato questo di Valentino cioè una cosa pazzesca e quindi due cose in seta non mi servono assolutamente sono veramente inutile averne due quindi giustamente mi tengo questo che è bellissimo e ha tutt'altra qualità e questo insomma era di H&M nonostante io l'abbia utilizzato comunque tanti anni ancora comunque in condizioni pazzesche eppure rosa, eh, però sì cioè, molto probabilmente lo venderò le ultime cose do via queste quattro assorbenti. Io ho ancora degli assorbenti in giro per casa. Molto probabilmente come ben sapete io uso la coppetta, quindi queste stanno veramente qua a fare nulla, cioè veramente a fare nulla, non li voglio buttare perché giustamente sono nuovi. Quindi, probabilmente o le donerò a qualcuno che le usa quindi cercherò magari, chiederò a una mia collega con la quale sono più in confidenza: se li usa, quindi magari li posso portare a lei. Altrimenti eh, andrò in un bagno di un, di un posto pubblico dove so che si possono mettere queste cose come per le altre donne se hanno bisogno uh, per caso di usare um, gli assorbenti appunto uh, cercherò anche gli altri assorbenti, come probabilmente ci sarà un altro giorno in cui darò via degli altri assorbenti perché appunto uh, ne avevo in giro, poi mia madre quando è venuta in Italia in, in Canada uh, ne aveva altri con lei quindi giustamente me ne ha lasciati alcuni, ovviamente uh, quindi niente, questo è tutto ciò che avevo da fare per il giorno 26 per il giorno 27 eh, mi tocca mettere altri assorbenti perché appunto ho cercato in giro per casa e ho scoperto di avere altri assorbenti in giro. Questi sono salvaslip, ehm, quindi sì, io non uso più i salvaslip ma ho i salvaslip riutilizzabili. E qui là sono altri assorbenti. Come, come ho già detto, mi informerò se riesco a donarli da qualche parte, visto che sono ancora buoni. Eh, altrimenti, sì, non voglio buttarli via. Quindi, se non posso donarli, se non posso darli a qualcuno, probabilmente li dovrò tenere. Però non so cosa farmene, eh, seriamente. Per il giorno 28-29, so che sto uh, barando, non, vabbè non è, non è proprio barando, metterò tutte queste cose qua, allora qua c'è il costume di Halloween di, di quest'anno di lui, scusate il mio letto non è fatto, molto bene. Ehm um, Qua ci sono tutte le decorazioni di Natale Sono sicura che qua ci siano più di effettivamente 57 cose eh, Quindi metterò comunque solo il giorno 28-29 Giusto perché non diciate che sto barando Però tutte queste decorazioni di Natale eh, le darò alla sorella di lui Perché loro non avevano tante decorazioni l'anno scorso eh, Noi quest'anno a dicembre siamo in luna di miele come avete già visto Quindi non faremo le decorazioni natalizie, non avremo un albero E giustamente in Europa portarmi tutti queste decorazioni è un po' inutile uh, anche se vi giuro che ci sono un sacco di cose qua dentro ci sono veramente tantissime tantissime cose onestamente vi dico mi dispiace darle via perché erano comunque bellissime decorazioni ma allo stesso tempo uh, è una scatola in più che mi toccherebbe pagare perché comunque traslocare dal Canada all'Europa non è cheap uh, che mi toccherebbe pagare um... E che non vale la pena, effettivamente, perché comunque costa comunque, tantino E si va a, a, a quantità di roba, più che a peso Si va proprio a quanta, quanto spazio occupa questa roba E questo, questa roba occupa un botto di spazio Allora, ultimo giorno allora, Come vedete non c'ho più il divano, che bellezza Guardate che bello che bello spazio Allora, iniziamo dalle... Chi c'è patata? Vuoi andare dentro l'armadio? vai dentro l'armadio, mia. Iniziamo dalle... Cose di ok, non si sa perché lui ne abbia quattro, vabbè, una pala, perché ne abbiamo due e questa la daremo via e useremo l'altra e anche l'altra una volta che venderemo la macchina ma altrimenti la daremo via. Lì ci sono dei crocantini per il gatto perché la mia gatta è a dieta e <ride> quindi non può, eh, non può più mangiare quel tipo di crocantini, qualche cosa da cucina, una candela che non sa più da niente, non ha mai saputo da niente granché. Uh, degli smalti perché io non metto quasi mai lo smalto lo so che in questo momento c'ho lo smalto però lo metto poco e quelli sono degli smalti naturali a mio parere durano meno rispetto a uno smalto normale quindi è per questo che vorrei darlo via le scarpe di lui dei cuscini uno, una borsetta nera là per le scarpe delle penne, delle cose che non funzionano più, questa è una cover, cioè una cover di un libro che boh, non so che libro fosse, onestamente se fosse una cover a caso, ma non c'aveva niente, l'ho trovata a caso, la mia lacca che è finita, lo spazzolino che usavo per la lacca, <ride> è uno, cioè, vabbè, chi, chi, chi ha i baby hair può capire, qualche penna che non funziona più, e niente, quindi queste sono 30 cose per il mio ultimo giorno. Allora, come avete visto, ho buttato via un bel po' di cose. Tante cose eh, stavano in casa mia veramente da tempo, erano là a caso. Oh, Emma! Scusate la mia gatta è appena saltata sulla scrivania. Che vero di una gatta! Panzuta che non si è altro tante cose erano cose che insomma stavano in giro per la casa, a caso principalmente perché spesso non ci accorgiamo di delle piccole cose, anche le cose tipo le penne che io mi sono messa a controllare se fossero se andassero tutte bene, se, ancora, se fossero ancora scriventi gli evidenziatori si scrivevano ancora, insomma è stato tutto un lavoro anche eh, nelle cose piccole Emma per favore non grattarti sulla mia fotocamera quindi insomma, eh, bene o male io credo che si sia andata veramente bene, non considero di aver fallito questa challenge. Come vi ho già detto, io sono molto, molto, molto per il declutter. Eh, una, una cosa così sicuramente la farò ancora prima di partire, perché ho comunque ancora tante robe che probabilmente non terrò, ma che per adesso mi servono, come per esempio tante co cioè, tutte le cose da cucina, io non terrò niente della cucina, tranne qualche tazza, qualche bicchiere, eh, magari... Ehm la padella, perché quella padella è veramente buona, molto valida, insomma quindi prima di trasferirmi sicuramente farò un altro declutter, ma con il declutter sarà magari una cosa tipo fatta in un giorno e basta, uh, però per adesso questa challenge volevo farla perché comunque um, nonostante ci trasferiamo uh, comunque tra un bel po', quindi comunque manca un po' di tempo, non tanto, però comunque mancano 7-8 mesi circa, quindi diciamo che comunque volevo iniziare, ho detto così tante, cose, tante volte comunque, volevo iniziare comunque, ecco, volevo iniziare anyway a sbarazzarmi di alcune cose. Uh, per tante cose sono riuscita ero molto contenta perché alcune cose le ho vendute uh, altre le ho portate al eco sound che è quella cosa che ricicla principalmente cose di metallo le cose in legno e, e le cose tecnologiche quindi sono molto contenta di questa cosa altre cose invece le ho portate al thrift shop e al altre cose non potevo fare niente se non buttarle come per esempio il detersivo la crema solare che è scaduta i medicinali scaduti uh, che vanno nell'apposito contenitore insomma per le altre cose sono molto contenta perché alla fine erano veramente cose che non mi servivano, mi sento molto libera in questo momento, sia per la cosa tipo che avevo sempre la stampante qua in mezzo al cacchio, cioè l'avevo sempre qua che mi occupava spazio, sia per altre cose che sento comunque che mi si è liberato un po' l'aria, mettiamola così, quindi sono molto felice di questa challenge, mi è piaciuta tantissimo e sicuramente questo trasloco mi aiuterà a eliminare veramente il superfluo della mia vita, e mi aiuterà anche a iniziare meglio la prossima casa che avrò quindi saprò fare scelte migliori rispetto alle scelte che ho fatto qua come per esempio comprare stronzate che non servono perché diciamoci la verità nella mia vita comunque ho comprato tante stronzate che non mi servivano quindi sono riuscita bene o male a sbarazzarmi di tutto in maniera diversa perché alcune come ho già detto alcune cose le ho date via altre cose le ho donate Altre cose le ho vendute, quindi sono anche contenta perché alcune cose che le ho vendute sono felice che sono riuscita per quanto eh, non è che fossero grandi valori e varie cose, sono riuscita comunque a mm, sbarazzarmene, diciamo. Quindi sono molto felice, eh, io questa, questa challenge onestamente la consiglio a tanta gente perché um, la consiglio soprattutto alla gente che non se la sente di fare un declutter tutto insieme, perché io per esempio sono una persona da declutter tutto insieme, ho trovato difficile questa challenge perché um, dovevo aspettare il giorno dopo per sbarazzarmi delle cose, quando in realtà avevo già le cose pronte e potevo sbarazzarmi in un giorno solo, solo che secondo me per delle persone che non sono abituate a buttarvi le loro cose o non sono abituate anche a fare declutter e non sono neanche pronte a fare declutter, a mio parere è una challenge molto valida, perché tu prendi il primo giorno, c'è una cosa, il secondo giorno c'è due cose al terzo giorno c'è tre cose e non te ne accorgi tanto, però comunque ti stai liberando di tante cose anche nel giro di una sola settimana ti stai comunque liberando di tante cose quindi niente, eh, se per caso fate questa challenge magari fatemelo sapere nei commenti se l'avete già fatta o se come, ehm, come organizzate voi i vostri declutter se è una cosa che, una challenge così non, non vi piace perché magari è divisa in troppo tempo quindi voi magari volete sbarazzarvi di tutto subito o se magari è una challenge che potrebbe interessarvi fatemelo sapere se magari la fate su Instagram magari taggatemi sulle foto e eh, niente, noi ci vediamo la prossima volta e ciao!